Ciao a tutti! Oggi prepareremo lo sformato di zucchine e patate con prosciutto e provola. Il tempo di preparazione della ricetta è di 2 ore circa. Gli ingredienti sono provola a fette, zucchine, olio, sale, patate, latte, noce moscata, uova, parmigiano, burro e, e prosciutto cotto e pangrattato. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale le zucchine, l'olio e un pizzico di sale. E lo facciamo cuocere per 8 minuti, 100 gradi antiorario velocità, soft. Trasferiamo in una ciotola e teniamole da parte. Senza lavare il boccale, posizioniamo la farfalla, mettiamo le patate, il sale, e il latte e li facciamo cuocere per 25 minuti 90 gradi velocità 2 Rimuoviamo la farfalla dal boccale. Dopo aver rimosso la farfalla, mettiamo nel boccale le uova, il parmigiano, il burro e la noce moscata. Chiudiamo con il coperchio e il misurino ed azioniamo il bimbi per un minuto a velocità 5. Aggiungiamo le zucchine. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e tritiamo per 40 secondi, sempre a velocità 5. Il composto è pronto, adesso andiamo a preparare il nostro sformato. Prendiamo una teglia che abbiamo unto con del burro, versiamo una parte del composto, mettiamo del prosciutto, del formaggio completiamo con il resto del composto livelliamo per bene dopo averlo livellato per bene spolverizziamo con un po' di pangrattato cuociamo in forno Preriscaldato a 180 gradi per circa 50 minuti. Sformato di patate e zucchine con prosciutto e formaggio. Grazie e alla prossima ricetta!